Ciao ragazzi, ben ritrovati anche oggi sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, una richiesta dell'amico Nello, non dimenticarti di me, dei Poo. Allora, qui abbiamo diversi groove base, insomma, uno sull'introduzione, piuttosto che sulla strofa ce ne sono un paio diversi, quindi li vediamo man mano. Partiamo appunto con la nostra introduzione, lancio prima dell'introduzione, che vede sul 3... Secondo ottavo sul secondo tom e sul 4 un colpo sul timpano. Un groove con un portamento sul charleston in ottavi, diviso su due misure. La prima misura vede cassa sull'1, rullante sul 2. Sul secondo ottavo del 3 un altro colpo di cassa e sul 4 primo ottavo sul rullante e secondo sulla cassa. Seconda misura che invece vede la stessa figura, tranne che sul levare del 4 non troviamo la nostra cassa. In questo caso sul secondo ottavo del quarto troviamo anche una leggera apertura sul charleston. Ripete un'altra volta appunto queste due misure, ma sulla quarta, sul quarto, troviamo due ottavi divisi, uno sul secondo tom e uno sul timpano. Misura successiva che vede una chiusura con cassa e crash sul primo quarto. Poi sul quattro abbiamo un colpo di rullante con il cross stick. Vi faccio sentire tutta questa parte. Sì! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, arriviamo alla nostra strofa Sempre il nostro portamento sul charleston in ottavi Anche qui i giri sono a gruppi di due misure sulla prima troviamo cassa sull'1, sul 2 un quarto suonato sul rullante con il nostro cross stick, sul 3 troviamo una pausa, sul 4 sul primo ottavo sempre il nostro cross stick e sul secondo un colpo di cassa. Misura successiva, anche qui vede tutta la stessa figura della misura precedente, tranne che sul secondo ottavo del 4 non troviamo la nostra cassa. Questa parte così ripete qualche volta, successivamente troviamo un'altra ripetizione in cui sul 4 della seconda misura, assieme al nostro crostic, troviamo un colpo di charleston con un'apertura. Prima di arrivare alla seconda parte della strofa ritroviamo le nostre due misure ancora, ma attenzione, sulla prima, sul secondo quarto, anziché avere il rullante col crostic, abbiamo un colpo di rullante pieno e sull'ultimo quarto, assieme al crostic, abbiamo sempre l'apertura del Charleston sulla seconda misura invece vediamo sempre sul secondo quarto rullante pieno e poi abbiamo un piccolo lancio sull'ultimo quarto uguale a quello che abbiamo trovato sull'introduzione: quindi sull'ultimo quarto, due ottavi il primo sul secondo tom e poi sul timpano, il secondo. Vi suono tutta questa parte qui senza suonare tutte le ripetizioni delle prime due misure che vi ho fatto vedere, quindi ve le faccio tutte in linea così: 3, 4, 1, 2. Nostra strofa, appunto, che prosegue anche qui. Troviamo sempre il nostro portamento del charleston in ottavi. Tutti i colpi che troviamo sul rullante sono tutti con il nostro cross -stick. Vediamo la prima misura: cassa sull'1. Sul 2 troviamo ancora la cassa sul secondo ottavo e poi di nuovo cassa sul 3. Ripetiamo questa misura, in cui poi troviamo sul 4 insieme al rullante l'apertura del charleston. Misura successiva, uguale a quella precedente, solo che troviamo un altro colpo di cassa sul secondo ottavo del 4. Dopodiché ultima misura del nostro giro cassa sull'1, sul 2 il nostro rullante col crostic, sul secondo ottavo del 3 altro colpo di cassa e sul 4 crostic più l'apertura del charleston 3, 4, 1 che si ripete per un'altra volta, dopodiché troviamo una misura in cui avremo un piccolo stop, quindi sempre il nostro Charleston in ottavi, cassa sull'1, sul 2 troviamo crostic sul primo ottavo e cassa sul secondo. Sul 3 un colpo di cassa con un quarto sul charleston. Sul 4 una pausa in cui non suoneremo né rullante né charleston in questo caso. Successivamente riprendiamo il nostro giro con le quattro misure che abbiamo suonato in precedenza. Arriviamo poi al fill che anticipa il nostro ritornello. Allora, troviamo sull'1 abbiamo sul primo ottavo puntato un flam sul primo tom. Ultimo sedicesimo dell'1. Altro flam sul secondo tom Sul 2 abbiamo sul secondo ottavo Un flam sul timpano Dopodiché sul 3 abbiamo Un sedicesimo di pausa 3 sedicesimi sul primo tom Sul 4, 4 sedicesimi divisi tra 2 sul secondo tom e 2 sul timpano Vi faccio sentire bene questo feel 3, 4 1, 2, 3 Arriviamo al nostro ritornello, sempre il nostro charleston in ottavi. Prima misura che vede sull'1 la nostra cassa, sul 2 primo ottavo sul rullante e secondo sulla cassa, sul 3 un colpo di cassa, sul 4 primo ottavo sul rullante e secondo sulla cassa. Misura successiva che vede una piccola differenza, sull'1 abbiamo Cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo, dopodiché resta invariato come la misura precedente. Si ripetono le nostre due misure, ma sull'ultima abbiamo un piccolo fill sul 4 che vede due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano o sul secondo tom a vostra scelta. Su tutte e quattro le misure troviamo una piccola apertura del charleston sul secondo ottavo del terzo quarto. Vi suono tutta questa parte. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Il nostro ritornello prosegue altre tre misure. La prima l'abbiamo già vista nella prima parte del ritornello. La seconda ha una piccola variazione che vede sul 3 anziché esserci la cassa sul quarto troviamo un colpo di cassa sul secondo ottavo terza misura uguale alla prima e dopodiché un piccolo fill fill che vede sull'uno sul primo ottavo colpo di cassa sul secondo ottavo un flam rullante, sul 2 troviamo una pausa di ottavo Dopodiché due sedicesimi sul primo tom, sul tre troviamo un quarto suonato sul secondo tom, sul quattro, quattro sedicesimi, due sul secondo tom e due sul timpano. Vi suono tutta questa parte. Fifo. Altre due misure che chiudono il ritornello per poi riportarci appunto alla nostra strofa. Sempre il nostro Charleston in ottavi. Prima misura che vede cassa sull'1 insieme al crash, rullante sul 2, sul 3 cassa sul secondo ottavo e rullante sul quattro. Seconda misura che vede sull'uno cassa e crash, sul 2 troviamo sul primo ottavo il rullante, sul secondo ottavo troviamo due sedicesimi suonati con la cassa. Sul tre troviamo due ottavi di cassa in cui sul secondo suonerà insieme il crash. Three, Dopo queste due misure troviamo una misura di due quarti con una pausa e poi ritorniamo alla nostra strofa. Strofa che è uguale alla seconda parte della prima strofa. L'unica differenza è che il nostro rullante suonerà sul 2 con il crosti. Sul 4 un bel colpo di rullante pieno. Anche qui due giri con due finali. Sul primo troviamo sempre i nostri due colpi sul 4 come abbiamo già visto in precedenza. Sul secondo, sempre sull'ultimo quarto, troviamo assieme al rullante l'apertura sul charleston. Dopodiché troviamo un fill che ci porterà alla seconda parte della strofa. Fill che vede dal 3 colpo di cassa sul primo ottavo puntato. Sull'ultimo sedicesimo primo tom. Sul 4 due colpi. Secondo tom e timpano Vi faccio vedere questa misura di fill. 3, 4 1, 2, 3, 4 Ultima parte di questa strofa che poi ci porterà al ritornello che ha il groove simile a quello del ritornello e alla fine troviamo un fill appunto che ci porta al nostro ritornello. Vi spiego bene il fill, sull'1 troviamo un sedicesimo di cassa e sul secondo subito un su rullante, sul 2 in questo caso primo sedicesimo e secondo scritto come ottavo puntato sul primo tom, sul tre, due ottavi sul secondo tom, sul 4, due sedicesimi sul rullante e uno sul timpano. Vi suono tutta quest'ultima parte della strofa. FIFO. ritornello anche qui il groove non varia rispetto al ritornello precedente l'unica cosa in questo giro che troviamo di differenza è il fill che troviamo sul secondo finale Sull'1, troviamo cassa sul primo ottavo puntato e sull'ultimo sedicesimo sul 2 troviamo rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo sul 3 troviamo un primo ottavo suonato col flam su rullante sul secondo ottavo troviamo due sedicesimi che suoneremo sul secondo tom e sul 4 troveremo in in questo caso, secondo e terzo sedicesimo suonato sul timpano. Infatti, se vedete, trovate all'inizio una pausa di sedicesimo. Vi suono questo feel. Three, Due misure con il nostro groove e poi un'altra misura di fill O meglio troviamo un fill sempre sugli ultimi due quarti Sul 3 troviamo cassa sul primo ottavo e secondo tom sul secondo Sul 4 troviamo la stessa figura che abbiamo suonato in precedenza sul timpano Quindi pausa di un sedicesimo e secondo e terzo sedicesimo suonati sul timpano 3, 4, 2 misure di pausa sulla seconda troviamo sull'ultimo quarto un flam rullante che poi ci riporta su un altro ritornello. Anche qui vedremo cambiare solo i fill delle ultime misure quindi fill della quarta misura fill dell'ottava e il finale primo fill sulla quarta misura sull'uno cassa sul primo ottavo e sull'ultimo sedicesimo sul 2 troviamo sul primo ottavo rullante e secondo suonato con cassa insieme al crash sul 3 troviamo pausa di sedicesimo e secondo e terzo sedicesimo suonati sul secondo tom sul 4 troviamo due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano tipo 3 4 1 Fil dell'ottava misura che vede i primi due quarti invariati rispetto al fill precedente. Sul 3 troviamo primo ottavo puntato sul primo tom. Ultimo sedicesimo sul secondo. Sul 4 troviamo due sedicesimi sul secondo tom. E secondo ottavo sul timpano. 3 4 1 2 3 4 1 ultime due misure quindi il nostro finale sulla prima troviamo un piccolo fill sul 4 quindi due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano sul 4 una figura tutta sincopata con cassa e crash sul primo quarto quindi troviamo primo ottavo puntato cassa e crash e ultimo sedicesimo sul 2 troviamo questa figura sul secondo ottavo sul 3 la troviamo sul secondo sedicesimo vi faccio tutte queste due misure 3 Ok, queste tutte le variazioni, tutti un po' i groove, tutti i fill che ci sono nel brano. Come avete visto qua non vi ho dato un groove base perché a seconda poi delle parti varia tanto, quindi vi ho un po' spiegato i groove che poi trovate nel brano. Poi anche lì se voi volete lavorare con un groove unico, potete farlo perché comunque si assomigliano tutti, quindi vedete voi magari come vi trovate meglio. Vi invito appunto a lasciare un like se vi è piaciuto il video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e rimanete sempre aggiornati su tutti i video. Anche per oggi vi mando un grande saluto e vi auguro come sempre un buon groove. Alla prossima, ciao!